Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mm -hmm. Viviamo in un fermo immagine, yeah Sai che per me non è facile, yeah Fingere di non pensare a te, se Sei racchiusa nelle lacrime, yeah se ne sono prova a dare un nome in emozione Io che mi sento solo circondato da persone Non so se è il nostro un gioco di follia o di negazione Io che anche nel deserto se ci rivedo il tuo nome Baby so che mi pensi, viviamo di Noi che non possiamo fare mai meno di vederci Vie con lampioni spenti, coprono sentimenti Io che rivivo emozioni guardando i lineamenti tuoi yeah e se tu non mi vuoi, beh, allora cacciami tanto. Preferisco questo che non viverti affatto. Mentiamo noi stessi solo per starci accanto. Scritto nel mio cuore con un pastello bianco, yeah. Tu dimmi, quanti sguardi ancora serviranno per capirci, yeah, yeah. Tu fingi di andare a dormire una scusa per non sentirci. E' meglio, yo. Se tu ci sei al mio risveglio, dentro me hai lasciato un segno, ma io ci vedo un disegno a pastello e va meglio. Se il nostro futuro è incerto, se tu non mi cerchi di con Non serve che scegli hai già sciato me I tuoi occhi sono grandi, eh, ed è incredibile quando li poggi su di me Dico che tu non mi manchi, e eh, giuro baby che è la scusa più falsa che c'è Scappiamo dentro i nostri sogni, ma sai che i sogni non rispecchiano mai la realtà Se di fatto qua tu non ci sei, yeah gli occhi sono grandi, ed eh? è incredibile quando li poggi su di me Dico che tu non mi manchi, eh Giuro baby che è la scusa è più falsa che c'è Scappiamo dentro i nostri sogni, ma Sai che i sogni non rispecchiano, ma è la realtà Se di fatto qua tu non ci sei, yeah